comunque una cosa che devono assolutamente fare ragazzi è rimasterizzare lo suo gioco ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo del nuovissimo aggiornamento di Race Room che è stato rilasciato qualche giorno fa con questa super novità del nuovo force feedback presentato appunto per RaceRoom allora ragazzi la prima cosa che devo dire è che io ci ho messo un attimino un po' di tempo a configurare il tutto per cercare di ottimizzare il force feedback e le sensazioni all'inizio ragazzi è stato veramente complicato perché non sentivo nulla nulla assolutamente sembrava che niente che non, non esistesse proprio il volante allora sono andato un po' in giro su internet a vedere consigli eccetera i setup e eh, Devo dire la verità, sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che comunque, il, visto che è stato rivisitato completamente questo force feedback eh, che rispetto al vecchio hanno tolto tutti quelli che erano gli artefatti della costruzione appunto del force feedback questo che è molto più lineare, molto più, eh, come si dice, docile, molto più, eh, come dire strutturato su delle informazioni che vengono dalla strada e non qualcosa di inventato come potete vedere dalla mia, dalle impostazioni per il mio DD1 solo ho preso le raccomandazioni che ci sono sulla destra quindi 100% per i volanti che hanno capacità di avere un torque superiore a 10 Nm quindi 100% linearità eccetera eccetera quindi ho seguito le istruzioni Lasciando così di base e seguendo le istruzioni per quanto riguarda l'immersione come indicano sul forum ufficiale eh, di RaceRoom, dicono che l'immersione totale bisognerebbe mettere tutta a zero. Però in realtà eh, uno ha bisogno di avere un po' la sensazione di quello che sta succedendo sulla strada e quindi eh, è consigliatissimo mettere bump amplification almeno al 50%, perché altrimenti è veramente troppo eh, lineare, no, non lineare, troppo... Non si sente nulla e quindi non si apprezza quello che è stato lo sforzo eh, dei eh, diciamo, eh, programmatori a rivedere completamente il force feedback, quindi per una eh, questione personale io sono andato a toccare il bump amplification poi per una, una sempre una cosa mia personale mi piace sentire il cambio anche se non si sente nella realtà normalmente l'ho messo al 10% sento un piccolo ritorno e l'engine vibration anche quello normalmente non si sente ho messo un 5% ma quello è molto molto personale è un qualcosa che ho voluto aggiungere io tecnicamente dicono di mettere a 0 io vi consiglio l'immersion il bump amplification di metterlo almeno al 50% perché quando si prende un cordolo non si ha sta sensazione e anche altri effetti eh, non si sente quindi mi lascio un po' perplesso il fatto che comunque bisogna aggiungere un artefatto per, a, a quella che è la base di un force feedback che, che, che è stato completamente ripensato non è una critica negativa eh, perché se lo hanno messo eh, uno può andare a correggerlo. però visto quello che sono le presentazioni che fanno sul forum dicendo l'abbiamo rivisto totale, tutti gli artefatti sono stati tolti Vabbè, comunque secondo me devono rivedere un attimino quindi io consiglio assolutamente di mettere questo bump amplification la terza volta che ve lo dico vi sto ripetendo e di andare a seguire quelle che sono comunque le raccomandazioni che danno su eh, appunto sulla pagina del force feedback ehm, detto ciò per quanto riguarda le impostazioni del podium ragazzi eh, quello che bisogna mettere in particolare sono il 100% del, delle forze e eh, anche il 100% del game force effect strength, cioè quanto restituisce, e il FEI, quindi il force effect intensity, e l'ho messo al 60%, d'accordo? questo è quello che bisogna dare in considerazione, poi bisogna fare attenzione anche perché il gioco nell'assetto vettura ha la tendenza ad aumentare il vostro moltiplicatore del force feedback, io qua lo lascio a 1 perché altrimenti diventa veramente troppo, troppo forte, ho scelto Spa con una FX17 e già vedete come ah, fa tremare e in alto a sinistra vi ho lasciato il l'FFB meter che vi fa vedere se ci sono dei clipping, cioè vuol dire che se arriviamo alla, al limite della linea rossa allora va bene, se andiamo dopo no perché sono informazioni che si perdono perché si chiede troppo a quello che è la... Ehm, diciamo capacità del volante. Allora andiamo a regolarci qua. Ho preso Spa perché ci sono tutti i tipi di cordoli e poi c'è l'ORUGE, ragazzi, che è eh, spettacolare per quanto riguarda la gestione dei carichi come curva carica e a vedere dove sono i picchi. Allora, prima cosa che ho notato è che eh, si può regolare e diciamo la forza di attrito che hanno le gomme a terra quando si è fermi e questa forza si riduce quando si cammina ovviamente cammino quindi ho meno forza allora già con il moltiplicatore a 1 devo dire che c'è parecchia forza che è applicata sul volante oh, mamma mia siamo ancora lontani dalla linea rossa però onestamente andare a mettere più forza già sono in difficoltà un'altra cosa che è stata aggiunta molto molto molto interessante su race Room, è la gestione della frenata progressiva che uno può andarsi a regolare e questo è importante perché non è standard per tutti ognuno ha la propria sensibilità e il... mamma mia è durissimo eh? sto force feedback Niente, devo abbassarlo perché Cioè, è inguidabile così. Ecco, già così moltiplicatore a 0,8 fa molto meglio. Quindi dicevo, la sensibilità sulla frenata è molto importante perché ognuno ha una, un tipo di reattività che è diverso dall'altro. Quindi io qua posso mettere la reattività e la progressione, cioè il rilascio progressivo, più sensibile o meno sensibile in base alle mie capacità. E questo è un aiuto non indifferente, ragazzi. Eh. Comunque, andiamo a vedere... una cosa che devono assolutamente fare ragazzi è rimasterizzarlo sto gioco gratificamente fatto il suo tempo eh andiamo a vedere lo ruge tenete d'occhio in alto a sinistra vediamo tecnicamente potrei andare ancora di più però vi assicuro che è troppo troppo forte vedete? troppo forte quindi secondo me con questa macchina qua bisognerebbe abbassare probabilmente il for il for il fai metterlo a 60 infatti lo faccio subito force effect molto più guidabile probabilmente aumentare il fey siamo comunque al limite su dei picchi ah, ah vedi? i picchi ci sono però qua sono le picchi, io sono andato proprio fuori pista che non c'entrano nulla bisogna vedere in condizioni normali su dei, delle curve a pieno carico comunque questa qua era la FX17 ragazzi io vi, vi invito a, a, fa, a cambiare cambiamo, anzi non è che vi invito cambiamo completamente auto e andiamo a prendere che ne so una GT3 sempre a spa, vediamo che succede ragazzi in termini di gestione della del force feedback che mm, si riesce ad apprezzare il dettaglio il bumping eccetera il gioco delle sospensioni però è sempre qualcosa del fatto che si è ho du, ho dovuto aggiungere il 50 della sensazione Perché se lo tolgo non si sente praticamente nulla si sentono i cordoli si sente tutto quello che volete però non ehm, qua intanto lo metto a uno quattrocentottantasei. Vediamo Non gira sta macchina ragazzi Sottosterzo pazzesco Non so se si vede dalla faccia però Cioè il lavoro che è stato fatto non è, non è male, devo dire la verità. Però... Cioè sembra più... Cioè è più una lotta col volante che altro. Cioè questa sensazione che dentro c'è sto perno duro che non si riesce a regolare in nessun modo. o Se abbassi la forza, abbassi... Non lo so, c'è qualcosa che... È è migliorato in qualcosa il lavoro è stato lo sforzo è stato fatto però secondo me cioè non lo so c'ho cioè il 60% delle forze buh, non, non lo so allora ragazzi l'avrete capito il video si termina qua e lo faccio in modo inconsueto ho tagliato delle parti in cui insomma esprimevo in modo ehm, poco Elegante quello che succedeva in pista con questa Porsche e non è mio consueto, diciamo, non esprimere fino, al, fino in fondo quelle che sono le mie esperienze, le mie sensazioni, le mie emozioni che mi trasmette un. Un, un simulatore però qui eh, mi sembrava un po' mh, troppo esagerato andare a sfondare un titolo e andare subito a mettere un, un diciamo un voto negativo a quello che è stato un lavoro rifatto da zero per quanto riguarda i programmatori appunto per Rezum quindi voglio lasciare un po' il tempo di vedere se ci saranno delle migliorie delle correzioni a quello che è o a, a, non lo so, lo studio di altre persone sull'ottimizzazione per quanto riguarda le configurazioni dei volanti perché io non ho avuto tempo, vi dico la verità e non, non mi va di andare ad entrare in tecle scivolata da dietro da cartellino rosso senza comunque aver dato la possibilità di testare ed analizzare bene quello che è il, appunto il lavoro sul Force feedback. è ovvio che sul RaceRoom ci sarebbe tanto da dire tante migliorie da fare, lo sappiamo, la prima cosa, e nella intro lo avete visto, sicuramente rimasterizzarlo e passare a un livello di grafica superiore, bisognerebbe rivedere un po' di fisica su alcune auto eh, ci sono tante cose, anche la gestione del, degli e che ormai è una cosa che deve essere integrata da un simulatore Insomma ragazzi, sono per il momento abbastanza deluso perché probabilmente non ho preso il tempo per abituarmi a questo nuovo Force Feedback, probabilmente perché non ho preso il tempo di andare ad ottimizzare quelle che sono le impostazioni, io mi sono basato solo su quello che sono appunto. Eh, le impostazioni suggerite proprio dai programmatori, quindi termino il video qua dicendo che ragazzi io prendo un po' di tempo per fare una, una seconda analisi di quello che sarà eventualmente le correzioni o comunque le impostazioni come dicevo poc'anzi, io come al solito vi ringrazio tantissimo per eh, avermi seguito in questo video non esitate a lasciarmi un commento, ditemi cosa ne pensate e magari se avete suggerimenti su, per quanto riguarda le impostazioni podium e race room, noi come al solito ci vediamo prestissimo, ragazzi in su o giù se non siete d'accordo e iscrivetevi al canale tanto è gratuito. Da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!